Non una di meno, è scesa in piazza questa sera a Torino contro la guerra. Ma eh, sono tutti contro la guerra, ma ci sono sempre dei ma. Eh, c'è chi è d'accordo sull'invio delle armi in Ucraina, c'è chi ritiene che gli ucraini stiano opponendo resistenza all'invasione russa. Eh, come, qual è la vostra posizione rispetto alla guerra e rispetto a questa situazione allora la nostra posizione intanto è che vogliamo come dire, che sia rispettata la complessità della situazione che è in atto cosa che nel dibattito pubblico eh, diciamo in Italia ma forse in occidente in generale eh, non è assolutamente rispettata e ci siamo confrontate molto in realtà questa piazza è è il risultato di una serie di assemblee e di incontri eh, torinesi, nazionali e anche internazionali in cui stiamo proprio riflettendo su queste questioni, che non eh, vogliamo eh, banalizzare e che rifiutiamo di eh, come dire, risolvere con la semplicità del militarismo e del bellicismo che è imperversa invece nel discorso appunto pubblico. Eh, crediamo che questa, come tutte le guerre, eh, sia ovviamente un orrore che si abbatte soprattutto sulle soggettività più deboli, sulle donne, sulle persone piccole e eh, quindi quello che chiediamo è eh, diciamo che ci siano negoziati di pace, che la parola pace torni a essere al centro del discorso pubblico che non venga eh, svilita, ridicolizzata come spesso invece sta accadendo eh, con appunto queste contrapposizioni univoche binarie tra armi sì, armi no No, ma allora gli ucraini resistono e voi non li appoggiate, non è assolutamente così, ovviamente noi ci contrapponiamo all'imperialismo russo come ci contrapponiamo a quello atlantista che sta sfruttando in realtà la, la, la pelle e la morte delle persone ucraine. Sareste d'accordo per esempio all'invio di corpi di pace in Ucraina? Sì, noi crediamo che debba tornare centrale il ruolo delle organizzazioni mondiali, internazionali per la pace, e che invece sono totalmente scomparse nel, in questo orizzonte e che non, non stanno essendo insomma, capaci o non stanno essendo ascoltate e riteniamo che questa mobilitazione, che tra l'altro ci tengo a specificare, sta avvenendo in contemporanea in altre 30 città italiane, quindi eh, il pacifismo è ancora un, un valore che noi vogliamo ehm, portare proprio come mh come posso dire, eh, proposta di un mondo alternativo, eh, non è una parola vuota no, che noi usiamo così senza capire quello che appunto sta essendo in ballo, eh, eh, ma ci rendiamo conto che con le nostre forze da sole non ce la possiamo fare e che è la politica che deve occuparsi di realizzare un mondo di pace. Grazie. Grazie a te.